Grazie Presidente, ringrazio i gruppi per aderire, per, insomma, per il voto favorevole sulla mozione. Tra l'altro vorrei esporre un dato, un dato e questo non è rivolto alle persone fisiche, ai consiglieri qui presenti, ma eh, è un, vorrei forse un monito per il futuro, per tutte le amministrazioni e per come io non sono nessuno, insomma, però è bastato magari studiare un po' la storia di questo parco per capire che a volte ci sono delle storture volontarie involontarie, questo non, non sono io a dirlo, neanche mi interessa saperlo, però insomma, ecco, il monito è, eh, cerchiamo di tutti quanti, anche nelle future amministrazioni di avere un controllo maggiore sui nostri territori, questo perché lo dico perché mh, la storia di questo parco è emblematica. Quando eh, si indice un bando ovviamente in modo regolare e una società, eh, un'associazione lo prende a carico, poi non riesce per qualsiasi motivo a gestirlo lo riconsegna correttamente all'amministrazione, a quel punto ecco il guaio inizia quindi anche il motivo per cui oggi ci troviamo ad avere un parco abbandonato parte da lì quando vengono affatti, fatti degli affidamenti diretti poi a delle SRL che per carità è un mezzo lecito, esiste e eh, bene che insomma in casi di emergenza si utilizzi anche un affidamento diretto, nelle more di un bando, così diceva la determinazione dirigenziale. Peccato che poi quel bando non è avvenuto durante l'affidamento diretto e cosa ancora più grave, eh, che ovviamente un'amministrazione deve sempre poter controllare, è che poi il soggetto affidatario sia poi in grado o comunque affidabile nella gestione del parco, perché a seguito poi della firma della convenzione con questa SRL, che letteralmente se l'è data a gambe nella gestione del parco, lasciandolo non dico neanche abbandonato perché a questo punto potrei dire va bene l'ha lasciato abbandonato, l'amministrazione se ne rifà carico, no, viola addirittura la convenzione perché non lo tiene per il tempo della convenzione e addirittura viola un articolo della convenzione in cui si dice che non andava ceduto a terzi, viene questo ceduto a terzi da questa società tra l'altro sparita nel frattempo e a quel punto quel terzo che con tutta la sua buona volontà l'ha anche gestito ed anche apprezzato da parte dei cittadini si è trovato poi a doverselo a, a dover andare via perché ovviamente a seguito di un controllo della polizia locale è il risultato avere, non avere il titolo per eh, gestirlo. Quindi questo errore di controllo ha fatto sì che poi questo parco dal 2000 15 se non erro eh, versasse e versa in condizioni di abbandono. Tra l'altro i cancelli di cui parlava la consigliera Grancio non sono chiusi bensì aperti perennemente H24, quindi consente anche atti di vandalismo e quant'altro. Quindi ecco, invitiamo eh, vivamente, dopo due anni che stiamo sopra il tema, dopo che il municipio nella vecchia amministrazione e nella nuova amministrazione ci ha dato una mano per portare eh, questa voce anche in campo, Campidoglio, attraverso i cittadini e attraverso il comitato di quartiere, noi chiediamo che venga rispettato l'impegno alla, alla eh, pubblicazione urgente di un bando per il raffidamento del parco. Grazie.